Grazie, eccoci e eh, naturalmente iniziamo un po' dopo, ma scherzavamo prima che ragioniamo con i tempi dell'antico, del moderno, del classico e quindi insomma cosa volete che sia questa attesa, ovviamente ci, ci scusiamo, ma eh, questa sera parliamo di migrazioni, di migrazioni di ieri e di oggi, umanità errante il titolo, della conversazione del, de, della chiacchierata di questa sera sulla quale vorrei partire con una domanda per Francesca Mannocchi giornalista eh, che proprio migrazioni, conflitti come sapete ha raccontato e, e racconta eh, recent recentemente ha scritto un libro per ragazzi Lo sguardo oltre il confine eh, che, che prova a raccontare ai ragazzi anche alcune delle cose forse che diremo questa sera e con Francesca Mannocchi volevo partire da un po' dai termini della questione, no? cioè dalle parole con le quali si racconta questo fenomeno. Si parla di migranti o di immigrati, a seconda della visuale. Si parla di clandestini, si parla di profughi, si parla di rifugiati, di richiedenti asilo. Prima ci confrontavamo su quanti modi ci sono no? per uh, raccontare queste persone. E l'altro aspetto è che il termine tipico della questione è l'emergenza. No? Tu dicevi nel, nel, dal punto di vista del racconto mediatico è sempre emergenza migrante ci racconti un po' dal tuo punto di vista quali sono i termini di questa questione grazie Lorenzo innanzitutto buonasera a tutti grazie per l'attesa eh, partirei dall'emergenza per arrivare alle parole cosa ci aspettiamo in quanto cittadini di fronte a un fenomeno che il fenomeno, qualunque esso sia, sia gestito da chi ha la responsabilità di avere cura della comunità. Questa frase tradotta nella nostra vita quotidiana contemporanea sostituisce sempre la parola fenomeno con la parola emergenza. Un fenomeno è un processo che si svolge in un tempo lungo, in uno spazio altro. L'emergenza è sempre qui e ora, è sempre un evento, è sempre presente. Il fenomeno no, il fenomeno ha tanto tempo, ha il passato, ha delle ragioni, ha un futuro, si può prevedere. Eh, L'emergenza apparentemente no. Uno tsunami è un'emergenza, un terremoto è imprevedibile, i flussi migratori no, e, e poi imprevedibile, insomma. Spesso ci insegnano eh, gli eventi a cui assistiamo anche in questi giorni che troppo non si fa anche rispetto a quello che si potrebbe prevedere, sempre perché non abbiamo cura del tempo. I flussi migratori si possono prevedere, i flussi migratori si devono gestire. Questo è quello che ci si aspetta da chi, adesso non voglio scomodare la parola politica, ma da chi deve avere cura della comunità, da chi deve avere cura di sé e dell'altro. Perché abbiamo la responsabilità di avere cura dell'altro? Perché, per esempio, in quanto nazione abbiamo firmato delle convenzioni internazionali che ci impegnano verso l'altro la convenzione di ginevra ci impegna verso l'altro ci chiede di essere responsabili dell'altro nella premessa della convenzione di ginevra esiste la parola responsabilità e noi l'abbiamo firmata cioè non è opinabile discutibile archiviabile perché il nostro paese ha firmato quella convenzione, significa chi bussa alla tua porta e ha bisogno va protetto. Lo devi fare, non puoi decidere di non farlo. Lo devi fare. Perché si usa l'alibi dell'emergenza rispetto a, a, alla responsabilità della gestione? Perché di fronte all'emergenza ci sono risposte emergenziali, evidentemente. Di fronte ad una cosa che accade improvvisamente e apparentemente in una forma, ehm, in una misura più che in una forma, in una misura che sembra ehm, complicata da contrastare, si mettono in atto delle eh, risposte che sono risposte emergenziali, che evidentemente manifestano tutta la loro fallibilità. Questo accade rispetto all'accoglienza che in questo Paese non funziona e accade rispetto all'esternalizzazione dei confini. A riflettere sul confine ci arriveremo nel corso della conversazione, ma l'esternalizzazione dei confini ha manifestato, nel corso degli ultimi non 5 anni, 20 anni, non funzionare. Perché i flussi migratori sono come l'acqua. Chiudi una porta e l'acqua passa da un'altra parte chiudi una rotta, se ne inventa un'altra, chiudi una rotta pericolosa, se ne aprono altre più pericolose. Eh, raccontare il flusso migratorio sempre solo come un'emergenza ha varie conseguenze. La prima è che non si gestisce mai qualcosa che è destinato a non finire, perché le persone nascono naturalmente in movimento. Eh, la seconda è che i fenomeni non si capiscono perché creano il, il vocabolario dell'emergenza, crea panico, impazienza, paura, scetticismo verso l'altro, uccide la curiosità di conoscerlo, disintegra la curiosità di conoscere le ragioni per cui l'altro si sta muovendo e confonde perché diventa... Ehm, strumento, verbale, il luogo comune, lo stereotipo. E quindi le parole vengono private del loro significato. Così è la parola movimento, così è la parola migrante. Io ricordo quando ero bambina e guardavamo eh, le, le, le navi che arrivavano dall'Albania, usavamo la parola straniero. Pensate quanto è diverso straniero da migrante. Straniero un po' fa venire la curiosità di conoscere l'altro. Clandestino no. Straniero ha un alone di fammi vedere cosa c'è dietro. Fammi chiedere a lui da dove viene. Fammi chiedere a lui dove vuole andare. Pensate quanto non usiamo mai rispetto alle persone migranti la parola esilio e quanto invece sia il destino delle persone che bussano alla nostra porta, l'esilio. La mancata gestione, concludo, ci fa abusare di parole che noi svuotiamo. In questo senso, gli ultimi otto mesi che abbiamo vissuto e che nessuno di noi si aspettava, ci hanno dimostrato con grandissima forza che questo continente può fare molto più di ciò che ha manifestato di temere nel corso degli ultimi vent'anni. Abbiamo accolto in tre mesi 4 milioni di persone. 4 milioni di persone. Ogni anno tremiamo perché arrivano 100.000 persone dal mare a questi 4 milioni di persone abbiamo garantito la possibilità di utilizzare una tutela che esisteva già e che semplicemente non era usata, cioè la protezione straordinaria. Che cosa è la protezione straordinaria? La protezione straordinaria significa dire ad una persona che arriva e chiede protezione perché scappa da una guerra che ha diritto alla mobilità che non hanno le persone vincolate dal trattato di Dublino, che devono vedere processata la loro richiesta d'asilo nel paese in cui arrivano. Alle persone che scappavano dalla guerra in Ucraina è stata data una protezione straordinaria che prevede, per esempio, che se arrivano in Italia ma hanno un cugino eh, a Lisbona possono liberamente andare a Lisbona perché come, mh, come si accoglie, come si integra meglio una persona? Si integra meglio se ha una comunità a cui appoggiarsi. E questo è esattamente quello che chiedono tutti coloro che chiedono giustamente la riforma del trattato di Dublino. Un cittadino siriano che arriva in Europa starà meglio da solo in Italia dove ha proda? O starà meglio se arriva ad Amburgo dove ha una comunità di cugini e fratelli che vivono là? I siriani che arrivano in Europa non hanno la possibilità di andare liberamente ad Amburgo dai loro cugini e fratelli perché c'è il trattato di Dublino. E concludo davvero continuare a nominare la parola clandestini continuare a dire migranti senza dire persone migranti fa sì che si perda la capacità di chiedere loro davvero non da cosa scappi e questo dovrebbe riformare il nostro pensiero sull'emigrazione e sull'accoglienza ma come vuoi contribuire la vita di questa società che ti accoglie. Ecco, io credo che noi dovremmo proprio ribaltare gli interrogativi, che le domande che facciamo alle persone che bussano alla nostra porta. Non da dove vieni, ma dove vuoi andare. Che cosa vogliamo fare insieme? Ecco, io credo che se ribaltassimo la domanda, si ribalterebbe l'archetipo che noi abbiamo su, sulle persone migranti. Grazie, grazie Francesca eh, questa sera faremo ovviamente un, un viaggio no, tra eh, ieri e oggi, tra antico e, e contemporaneo e allora volevo chiedere al professor Canfora, storico, filologo, non devo certo presentarlo, ehm, un po' una prospettiva su questo, cioè se le migrazioni sono un fenomeno ad esempio che è sempre esistito, ehm, perché ci si muoveva, ammesso che ci fossero motivazioni no, uniche? Nel, nell'antichità, nel mondo classico, anche se classico è una parola che ha le sue complessità, e forse anche perché a un certo punto, non dico che ci siamo fermati, ma com'è che siamo arrivati a stanziarci in alcuni posti e a creare delle forme, diciamo, di, di, di convivenza, di, di urbanizzazione, che forse assomigliano un po' no? a quelle che, che, che abbiamo tuttora, o, o magari no, ci dica lei. <coughs> Sì, domanda legittima, ma difficile, perché sulla base delle conoscenze che abbiamo possiamo eh, citare degli esempi concreti. Ascoltando quello che si è detto prima e cercando di adeguarmi alla domanda testè, rivoltami, mi veniva in mente una duplice eh, situazione concreta, Sparta, Atene, no? nel senso comune sono due città simbolo di un'area geografica, di una certa epoca, eccetera. Allora, nel mondo peloponnesiaco, al centro del quale c'è Sparta, che poi non era neanche una città, era un insieme di comai, di villaggi, con un punto centrale, eh, diciamo, di importanza politica, eh, chi, chi sono gli spartani? I Dori, popolazione dorica, che a un certo punto è arrivata attraversando la penisola balcanica, la Grecia centrale, poi il, stanziandosi nel Peloponneso, si discute, sono arrivati tutti insieme, sono arrivati a gruppi, eh, è inutile, non lo sapremo mai in realtà probabilmente sono arrivati in una formazione talmente eh, capace di imporsi da schiavizzare le popolazioni che c'erano prima. I famosi iloti e perieci, gli iloti sono gli schiavi di tipo laconico, di tipo peloponesiaco, eh, vengono terrorizzati, i ragazzi spartani si esercitano ad ammazzarli di notte per addestrarsi nella guerra, il mondo classico cosiddetto è di una ferocia inaudita. E quella è una migrazione dorica, per l'appunto, che ha soverchiato una realtà preesistente schiacciandola. E si consideravano dei puro sangue, perché non si mescolavano con la popolazione preesistente, Infatti il Führer diceva che Sparta è lo stato razziale perfetto. Era un ignorante in realtà, perché non è vero questo. Non sapeva fra l'altro che in caso di perdite umane molto forti, le donne spartane si univano ai loti per produrre altri figli, che vennero chiamati epeunatti, perché... Concepiti sul letto che era stato di uno spartiata che però era morto in guerra e un ilota era servito per produrre un altro spartiata nella illusione che per via materna si sarebbe conservata questa purezza. C'è un che di animalesco in tutto questo e che è tipico del, nazi del nazismo, no? il nazismo è una forma animalesca di pensiero se pensiero si può usare. All'opposto c'è il mito Ateniese della autoctonia, no? anche Tucidide all'inizio della sua opera, che dovrebbe parlare della guerra ma poi risale molto indietro nel tempo, dice mentre in altre parti della Grecia c'è stato un continuo spostamento, gli ateniesi. forse perché il terreno era ostico, inclemente, difficile da coltivare, sono rimasti sempre là. Allora gli ateniesi avevano cavato da questa presunta loro continuità l'idea di essere autoctoni, cioè nati lì, va bene. E Aristofane li prende in giro un po' in qualche commedia, naturalmente, perché eh, diciamo, le persone dell'elite culturali consideravano queste forme mentali come grossolane, naturalmente. Noi non crederemo né che i dori spartiati eh, fossero puri, né che gli ateniesi fossero autoctoni. Però sono due esiti opposti di due fenomeni ben diversi: spostamenti o residenza stabile. Questo diciamo, per avere un quadro eh, semplificato, ma non eh, diciamo, privo di un senso. Il senso eh, è quello poi della conflittualità permanente, eh, con tutte, tutti gli inconvenienti della conflittualità. Eh, nel mondo greco considerato un'area geografica più ampia si determina in un certo momento un fenomeno massiccio che viene noi chiamiamo la colonizzazione greca, cioè il fatto che si spostino in numero consistente per andarsi a sistemare in casa di altri, ma in realtà non sempre in forma necessariamente conflittuale. Eh, abbiamo notizie naturalmente eh, scarse, però ci facciamo un'idea. Nel V secolo, alla fine del VI e poi nel V, eh, avanti questo è un meccanismo che ha uno, una finalità militare. No? Per esempio, Atene sarà stata autoctona, tutti gli ateniesi, sempre lì, però va in casa degli altri. E fonda eh, comunità in cui la componente ateniese è egemonica, potidea no? nella tracia meridionale, però la popolazione meridionale eh, locale reagiva, a no? un certo momento la colonia di potidea costruita dagli ateniesi, da un certo agnone che era il padre famoso teramene, viene soverchiata dagli Edoni, gli Edoni erano una popolazione tracea che a un certo punto li ha massacrati in maniera micidiale migliaia di morti, che per la piccolezza delle città antiche era un colpo durissimo. Ma al tempo di Pericle, che è un tempo lungo perché lui ha governato quasi 30 anni la sua città in varie forme, eh, a un certo momento Pericle guarda a Occidente, a, probabilmente, almeno secondo Plutarco, Aveva addirittura concepito una spedizione in Sicilia, perché la Sicilia era a terra contesa tra cartaginesi nella parte occidentale e greci nella parte orientale. Questo poi lo tenterà suo nipote Alcibiade. Non ce l'ha fatta, però ha creato una colonia importantissima in Lucania, diremmo noi, Turi, e manda lì Protagora. Che scrive la Costituzione, Erodoto, che era un suo grande amico, ma non era ateniese, era un greco d'Asia, il quale prende la cittadinanza di Turi, Ippodamo che fa l'urbanistica, quindi la colonizzazione ha aspetti complessi, talvolta eh, diciamo di convivenza più o meno bene accetta, talvolta invece di sconfitta di una situazione preesistente, di eh, oppressione o eliminazione di una popolazione preesistente. Ma il fenomeno è vasto, per cui va dalla costa dell'Asia minore a Marsiglia, al Nord Africa, eh, alla costa meridionale dell'Italia, diciamo, Magna Grecia e Italia meridionale. Altro tipo di migrazione programmata le cleruchie. Cioè, abbiamo un esubero, si direbbe con il linguaggio nostro, di gente senza lavoro che però sarebbe capace di praticare bene l'agricoltura e ne piazziamo 500 in casa di altri. Questi erano i cleruchi che avevano un bel terreno, il padre di Aristofane probabilmente era un cleruco, non so quanto, anche il padre di Epicuro a un certo punto della sua vita eh, mm. ebbe questo terreno veniva tolto a quelli che stavano già prima. E talvolta veniva fatto in maniera feroce, quando Atene invade con qualche difficoltà l'isola di Melo, o Milo, come diremmo noi pensando a Venere, massacra la popolazione maschile adulta, schiavizza donne e bambini e piazza cleruchi ateniesi. Quindi Melo diventa un pezzo di Atene, di Attica. Questi sono diciamo, aspetti atroci degli spostamenti di popoli. Conforme a questa mentalità è una forma mentis strettamente urbana. Di solito si parla, ma non sarò lungo, eh, taglierò corto rapidamente, di un libro importantissimo come La Politeia di, Arist di Platone, come di un testo utopistico, perché disegna una società in cui i filosofi governano, eccetera. Si dimentica spesso che l'orizzonte di questa escogitazione che Platone ritiene attuabile, non la pensa come un'utopia, l'orizzonte è minuscolo, è la, è la polis, che deve essere governata dai filosofi e dai guerrieri, perché i guerrieri devono combattere contro altre città. E il pensiero post-aristotelico grandissimo ma trascurato perché ci è arrivato in frammenti che dilata l'orizzonte per cui ogni tanto mi viene in mente visto che come dire, invecchiandosi hanno delle idee strampalate che nelle scuole si potrebbe leggere Diogene di Enoanda però bisognerebbe dire al ministero chi è Diogene di Enoanda questo è inevitabile Diogene di Enoanda è un, un epicureo devoto di Epicuro, del quale abbiamo l'opera in pezzi di pietra, perché lui aveva fatto iscrivere le opere sue e di Epicuro nel portico della sua città, Enoanda, che è vicino, e sulla costa asiatica di fronte all'isola di Rodi. No? Quindi noi abbiamo queste opere perché quel materiale si è salvato, i turchi l'hanno usato per materiale di costruzione ma archeologi austriaci e tedeschi lo hanno recuperato e quindi noi abbiamo centinaia di frammenti di quest'uomo al centro del suo pensiero che forse viene da, da Epicuro perché è un devoto del maestro c'è cioè che la terra è un'unica città i confini tra gli stati sono un'invenzione noi siamo ci, concittadini di tutti gli altri esseri viventi questo pensiero lo leggiamo dentro l'opera di un epicureo devoto, ma è al centro di un'altra grandissima corrente di pensiero, a noi nota soltanto per frammenti o per le parafrasi fatte da Seneca in latino molto tempo dopo, ed è quella dello stoicismo. La divinità, il, il divino, è immanente, quindi in tutti gli esseri umani c'è un elemento divino, e quindi tutti gli esseri umani sono Fratelli, sono parte di un'unica realtà spirituale e materiale e quindi i confini non esistono. Questo cosmopolitismo degli stoici. Quando Marx era un ragazzo, ma di abbastanza dotato diciamo intellettualmente, volle addottorarsi nell'Università di Jena, Aveva 21 anni, era nato nel 18 e si addottorò nel 41, 1841 e il, sul pensiero di Epicuro curioso quell'uomo perché dice la storia della filosofia l'ha creata Hegel ed è vero nel senso che c'erano anche prima di Hegel trattati che raccontavano i pensieri dei filosofi ma una storia della filosofia propriamente detta sono le lezioni di Hegel che lui non poteva ascoltare perché aveva 12 anni quando quello morì però ha ascoltato i suoi allievi, ha letto eh, la trascrizione che era stata fatta e attribuisce a Hegel una cosa che non è vera, cioè che la grande filosofia greca è quella post-aristotelica, perché scopre la coscienza e scopre questi elementi che nella vecchia mentalità legata alla polis mancavano completamente. Abbiamo parlato troppo, però vorrei aggiungere una cosa. Il mondo greco lo conosciamo c'è una tradizione di studi lunghissima che si è imposta ho imposto anche la parola classico come una parola positiva eccetera eccetera però l'altra faccia di quella realtà è terribile il mondo romano ha praticato gli, gli spostamenti di popoli sotto forma di deportazione di popoli quando Poco dopo la sconfitta del regno macedone gli eserciti, le legioni romane occupano l'Epiro, deportano 200.000 persone che diventano poi schiavi nei latifondi della Sicilia o dell'Italia meridionale. A un certo punto si, no, si sono anche ribellati. Però nella mentalità eh, pragmatica del mondo romano c'è anche una specie di atto originale, di fatto originale, che è raccontato dall'imperatore Claudio in un famoso discorso che tacito parafrasa. Romolo raccoglie delinquenti, canaglie, migranti che vengono da tutte le parti del mondo greco, magno greco, e così costruisce la città cosiddetta Eterna, questo non bisogna mai dirlo in epoche di romanolatria, perché l'idea della purezza non ne parliamo, Insomma, sappiamo che il nostro paese ha ospitato anche una cultura di tipo fascistico che faceva una caricatura involontaria della realtà romana, che invece è questa, e che ha avuto al termine, nella pars occidentis dell'impero, un fenomeno di, di importanza epocale, inglobare dentro la realtà sempre meno solida dell'impero le popolazioni che venivano da fuori che noi chiamiamo stupidamente le invasioni barbariche perché siamo noi stessi barbari come diceva il grande antifonte siamo più barbari dei barbari perché neghiamo l'uguaglianza umana questo era un sofista straordinario le naziones sono nate allora e il più accorto, secondo me, profondo interprete di questo fenomeno, immenso, che è la creazione del mondo moderno, in sostanza, è stato uno storico siciliano che si chiamava Santo Mazzarino, al quale dobbiamo moltissimo. Francesca Mannocchi, prima... Eh, dicevi: eh, Non bisogna chiedere perché ti muovi, no? bisogna chiedere dove vuoi andare. E però volevo chiederti sulla base de della tua esperienza. Insomma, raccontavi prima che qualche giorno fa sei tornata dalla Somalia, questo anno lo hai passato per lunghi tratti in, in Ucraina e tanti altri posti, ovviamente, hai visitato in passato no? per, il, per il tuo lavoro. Se però dovessimo provare a dare qualche risposta al perché ci si muove oggi, uh, al perché le persone migrano, mm, è solo la guerra che muove le persone? Uh, ci sono fattori a cui magari pensiamo poco, ma che forse siamo destinati a considerare sempre più, come ad esempio uh, fattori ambientali, climatici? Uh, insomma, ci racconti che cos'è che, che muove chi si muove oggi? Allora, per, partire, per arrivare alle motivazioni di chi si muove, io partirei dai numeri eh, che ci raccontano alcune realtà meglio delle, ehm, di, cioè, de, de, delle spiegazioni che diventano slogan e poi diventano stereotipi. Eh, per esempio... L'anno scorso, a giugno, ogni anno l'UNHCR, cioè l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, pubblica un rapporto nel quale dice quante persone ritenute rifugiati, quindi non quante persone migranti, quante persone ritenute rifugiati ci sono nel mondo. L'anno scorso, anzi quest'anno a giugno, si è toccato un picco che non era mai stato raggiunto, 100 milioni di persone. 100 milioni di persone che se noi ci dovessimo fermare oggi a dire dove stanno, saremmo inclini a pensare che stanno tutte da noi, perché siamo invasi. E invece, il 75-80% delle persone considerate rifugiate, che sono persone in movimento, non sono eh, ospitate nei paesi sviluppati ma sono ospitate nei paesi in via di sviluppo, cioè in paesi poveri. Questo per una ragione molto semplice che sta alla base del movimento, ma che sta alla base dell'esilio. E cioè che se sono forzato ad andarmene da casa mia, ed è la fattispecie del rifugiato che scappa perché è costretto a farlo, resto tendenzialmente vicino a casa mia perché spero che un giorno ci torno. Questa è la ragione per cui ci sono 3 milioni e mezzo di siriani in Turchia. 3 milioni e mezzo di siriani in Turchia. È la ragione per cui, in un paese grande come l'Abruzzo, che è il Libano, grande come l'Abruzzo, ci sono 2 milioni di siriani. Il Libano complessivamente fa 6 milioni di persone. Ci sono 2 milioni di siriani. Uno su quattro in questa stanza è un rifugiato. O meno. E questa è la ragione per cui tutte le persone che, nonostante non abbiano da mangiare, non abbiano un lavoro, vivono da dieci anni in una tenda al freddo o al caldissimo, non se ne vanno da lì, perché da lì guardano le montagne e dicono: vedi, quella è Siria, quella è casa mia, magari un giorno ci torno. Poi che succede? Succede che, e arriviamo all'emergenza, succede che 2011 scoppia la rivoluzione siriana. La rivoluzione siriana diventa velocemente una guerra, perché non nasce come una guerra, nasce come una rivolta, che è un'altra cosa. La rivolta viene velocemente sedata, male, nel sangue, brutalmente, e diventa una guerra, civile prima, per procura poi. Quando inizia la guerra, la comunità internazionale, che risponde molto bene alle emergenze, molto male alla gestione dei fenomeni, si sbraccia mandiamo le tende mandiamo da mangiare mandiamo gli aiuti perché a donare un euro al numero verde quando le cose sono urgenti siamo bravissimi quando dobbiamo guardare le cose sul lungo periodo molto meno bravi e quindi quando questa guerra scoppia gli aiuti si moltiplicano quando la guerra diventa cronica non solo smettiamo di parlarne, ma la comunità internazionale, nella fattispecie i governi che finanziano le agenzie delle Nazioni Unite, dicono quanto ti ho dato l'anno scorso 10.000 lire, quest'anno 8, l'anno prossimo 6. Tradotto nella vita quotidiana di un rifugiato, significa se prima mangi con 5 euro al giorno, poi mangi con 4 fa mangi con 3 fa mangi con 1,7 nel 2015. Se prima le agenzie delle Nazioni Unite potevano sostenere un doppio turno delle scuole per i bambini rifugiati, poi non ci sono più soldi per pagare il doppio turno. Allora di turno per i bambini rifugiati se ne fa solo uno. E quindi cosa fanno le persone che guardano la montagna e dicono, vedi quella è la Siria? pensano che a casa loro non ci tornano più, pensano che i figli stanno crescendo, analfabeti, che quelli che stanno nascendo sono apolidi e allora dicono sai che cosa c'è di nuovo? Che prova ad arrivare in Europa. Quando c'è stata l'ultima vera grande crisi quella sì un'emergenza prima della guerra in Ucraina è stata la rotta balcanica. 900.000 persone che tutte insieme, quasi un milione, arrivano tutte insieme a bussare alle porte d'Europa. Se voi ci pensate lucidamente, nel 2015 quanti di voi si sono chiesti ma perché arrivano? Ci siamo tutti chiesti come facciamo a fermarli? perché abbiamo ascoltato l'eco di chi diceva bisogna ricostruire i muri, chiudere, le chiudere i confini, c'è cioè un'emergenza, come si fa? Quello che ha prodotto quell'emergenza sono state due cose. La prima è che non ci siamo chiesti perché tutte insieme un milione di siriani hanno bussato alle nostre porte, perché avevamo smesso anni prima di aiutarli dove stavano perché i figli non potevano più andare a scuola, perché non avevano più niente da mangiare, perché avevamo smesso di mandare le tende, perché avevamo smesso di aiutarli, non a casa loro, ma nelle case dove erano ospitati, nelle case per procura. L'altra cosa che ha prodotto è che abbiamo sancito che di fronte all'emergenza l'unica risposta di cui l'Europa è stata capace negli ultimi dieci anni è stato pagare qualcuno per gestire qualcosa che era incapace di gestire nella fattispecie per pagare qualcuno che proprio non brillava in quanto al rispetto dei diritti umani e valori sinceramente democratici, cioè la Turchia e la Libia. Però in Libia non ci sono rifugiati per una ragione molto semplice, che la Libia non ha mai firmato la Convenzione di Ginevra e quindi non riconosce lo status di rifugiati. Ed è la ragione per cui, dicevo prima a Lorenzo ne venerando partecipi, in Libia siccome le Nazioni Unite che stanno lì ma non possono operare conformemente alla Convenzione di Ginevra perché la Libia la Convenzione di Ginevra non l'ha firmata e quindi mai ratificata non possono chiamare le persone rifugiate rifugiati perché in linea di principio i rifugiati in Libia non esistono come li chiamano? Li chiamano POC People of Concern persone di cui ci dobbiamo preoccupare voi voi capite bene, no? quanto questa roba snaturi l'esistenza di una persona che si muove. Per ragioni varie, perché la siccità gli ha ucciso le bestie, tre figli gli sono morti di fame, perché scappa dalla guerra, perché scappa, oppure no, e concludo, perché ribadisce un diritto fondamentale, perché nasciamo tutti con un po' di divino dentro, che ribadisce il diritto non a scappare, ma a muoversi. Ribadisce il diritto di muoversi e non devo dimostrare di essere torturato per avere diritto di muovermi. Non devo dimostrare che sto scappando da qualcosa per avere diritto di spostarmi da un punto A a un punto B. Ci sono delle regole? Datemele, le seguo, ma mi voglio muovere anche e soprattutto se non sono in fuga. Perché se disintegriamo il diritto di muoversi, se non si è in fuga, abbiamo ucciso la base della comunità. Eh, professor Canfora, sempre tornando no? al rapporto tra, tra antico e contemporaneo, um, il concetto di confine, concetto di nazione, prima ne ha accennato, insomma il concetto di nazione molti dicono che sia relativamente recente nella storia umana, no? se guardiamo alla profondità nel suo complesso, ma nel mondo classico, continuiamo a chiamarlo classico, classico visto che è il festival del classico, nel mondo classico che forma aveva il confine? All'inizio della Germania di Tacito, Tacito imita un po' Cesare che descrive la Gallia, lui descrive la Germania, l'ha vista, sarà stato tribunus militum da, da, da giovane, certamente, ormai lo sappiamo, e il, dice il confine della Germania sono i fiumi, il Reno, il Danubio, poi ci sono i sarmati, cioè i russi, li potremmo dire noi, modernizzando un po'. Dice lì, il confine è mutus metus, il timore reciproco, che è durato nel tempo, direi, no? in, quel, in quell'area dove, fra l'altro, non essendoci montagne, gli spostamenti sono molto più facili. Bah, i confini sono delle invenzioni naturalmente no? tutti gli stati del Medio Oriente perché hanno quei confini geometrici perché li hanno disegna disegnati sulla carta geografica Francia e Inghilterra dopo la fine dell'impero ottomano no? dalla fine della prima guerra mondiale e infatti quando i nostri governanti direi un po' tutti eh, nel corso del tempo hanno adottato la formula difendiamo i confini parlano di cose che non sanno si inventano questa realtà che è una realtà convenzionale dovuta ai rapporti di forza i confini dell'impero romano sono il frutto della conquista sempre più violenta omicida quando si arriva di fronte a un nemico invece che Sa il fatto suo, si crea un confine. I parti non si sono mai piegati, hanno inflitto sconfitte micidiali ai romani e quindi Augusto a un certo momento ha deciso che si poteva fare un accordo. Loro gli hanno restituito le insegne, le aquile dell'esercito di Crasso che era stato ucciso nella battaglia di Carre contro i parti per l'appunto nel 53 avanti Cristo Augusto molto dopo nel 20 fa questo accordo e quindi si crea un confine ma è un confine dovuto ai rapporti di forza non altro ma non esiste alcuna il confine fra il Pakistan e l'India è il frutto della risposta cinica dell'impero britannico contro l'indipendenza indipendenza dell'India attizzare una guerra religiosa fra l'area musulmana e l'area che non lo è, che è induista, e quindi si inventa il Pakistan. Un'invenzione. Per cui il confine, il confine è il frutto del conflitto, della prevalenza o del soccombere. Quindi sarebbe auspicabile consigliare ai governanti di non dire più questa parola priva di senso o perlomeno di studiare la storia di questa parola prima di usarla. Non so se ho soddisfatto il suo quesito. Direi di sì, però volevo come dire, partire proprio da qui e chiedere a, a Francesca Mannocchi eh, che risposta si può dare a chi, eh, legittimamente, in buona fede, dice, e non parliamo magari di leader politici, ma di, di cittadini, no? dice Beh, alla fine il confine, per quanto convenzionale, eh, è uno dei, dei, dei tratti che caratterizzano uno Stato, no? Qualunque Stato è tale anche perché ha dei confini e li difende, no, non, mi, non mi guardi male. <ride> um, <ride> Questa è, è un'argomentazione diffusa, no? Nel, nell'opinione pubblica, ripeto, no, no, non concentriamoci magari sul, sul dibattito politico, ma più sul, sulle percezioni sul dibattito eh, che, che, che come dire, circola no? tra, tra le persone. Oppure si potrebbe anche dire, va bene il diritto a muoversi, di cui, di cui parlavi prima, ma è in realtà un'utopia, perché nessuno di noi avrebbe il diritto di andare in un altro paese se non, diciamo, paesi dell'area Schengen e va bene, ma senza un passaporto, senza un visto, Co come si può rispondere a queste obiezioni che sono comunque mi pare piuttosto diffuse nella società italiana no? e che hanno a che fare, ci dirai tu, magari con un elemento di, uh, di, di, di, di paura, con un elemento di condizionamento del dibattito pubblico da parte di, insomma dici tu. Non a che fare con la paura, con un timore che è frutto della, ehm, di un'abitudine che abbiamo smarrito, per ragioni su cui non ci stiamo a tediare, che conosciamo tutti, ha eh, un pensiero complesso e articolato, perché non si può parlare oggi in questo paese di immigrazione dal Nord Africa senza spiegare ai cittadini che sono così eh, recalcitranti ad accettare che arrivi l'altro, senza spiegare che negli ultimi dieci anni, da quando eh, le, le primavere arabe, diciamo così, poi anche dire arabe è sbagliato, insomma, le primavere nordafricane hanno animato i tre paesi, l'Egitto, la Libia e la Tunisia. Ehm, l'Italia specificamente molto più della Francia per esempio ha stretto degli accordi eh, condizionali cioè aiutiamo questi paesi nel loro processo di sviluppo economico di una formula che piace tanto alla gente che piace transizione democratica che non significa niente in paesi che la democrazia non sanno neanche che cos'è eh, che li aiutiamo, sì, tradotto gli diamo denaro, eh, a patto che si riprendano le persone migranti che sono arrivate da noi. C'è un aiuto condizionato. Tunisia, noi apriamo la fabbrica, in cui comunque i lavoratori li paghiamo un quinto e senza diritti eh, di quello che daremo a un lavoratore italiano, ma la apriamo e diamo in qualche modo dei fondi all'infrastruttura tunisina allo sviluppo dell'occupazione tunisina a condizione che vi riportate ogni martedì e ogni giovedì due aerei pieni di cittadini tunisini che sono partiti e se ne sono venuti via in tutta quella migrazione nascosta che non ha niente a che fare con le ong che non ha niente a che fare con i grandi arrivi ma ha a che fare con le barchette da 20 persone che arrivano gli sbarchi ombra in buona sostanza quelli che non fanno notizie ma che fanno i numeri veri ehm, se, no, se non si spiega la mala gestio della, de, de, de, de, appunto del, fe, del fenomeno migratorio non dell'emergenza migratoria del fenomeno migratorio e del perché i numeri eh, non aumentino ma non diminuiscano nonostante eh, l'esternalizzazione e pagamento dei nostri confini, appunto, eh, non si potranno mai vincere quelle paure, anche perché oggi eh, c'è un, un dato che è anche un dato anagrafico che sta cambiando i flussi migratori, ma che sta cambiando anche le piazze. Eh, se, e se noi non impariamo a leggere cosa chiedono le piazze, eh, le piazze nordafricane, le piazze di Baghdad, le piazze iraniane, le piazze di Kabul, che sono piazze completamente diverse da quelle di prima. Le, le piazze di Beirut sono eh, movimenti post-ideologici, non sono più mossi da, ehm, per esempio, vi faccio un esempio banalissimo: la, la vita libanese. È mossa da una divisione settaria e confessionale da quando è finita la guerra civile nel 1990. Chi scendeva in piazza lo faceva in nome di qualcosa. I drusi in nome dei drusi, i maroniti in nome dei maroniti, gli sciiti, i sunniti e così via. I giovani che scendono in piazza oggi, anche i giovani che scendono in piazza a Baghdad e anche lì è stata repressa l'ultima ondata di rivolte, sono giovani che scendono in piazza senza bandiere scendono in piazza in nome di una religione in nome di un'interpretazione di, un, di, di una setta scendono in piazza a chiedere dei diritti che hanno dappertutto le stesse parole d'ordine se, se guardate la piazza iraniana e guardate quella di Baghdad e guardate quella di beirut c'è una parola che torna sempre e che qui dovrebbe tornare pure qui, ma ce la siamo persa, che è la lotta alla disuguaglianza sociale. È quello che muove le persone oggi, dappertutto. La lotta alla disuguaglianza sociale. La richiesta di distribuire di più e meglio quello che c'è. Perché la parte di mondo che vive meglio, ecco, non voglio neanche dire la parte di mondo privilegiata, perché non penso che sia giusto dire privilegiata, ma la parte di mondo che ha di più distribuisce internamente poco e male, esternamente non ne parliamo e allora questa generazione in movimento post ideologica dice ti busso perché voglio contribuire alla tua comunità e perché voglio un pezzetto di quello che mi spetta, voglio un pezzo di quello che mi spetta in termini di diritti, in termini di ricchezza in termini di possibilità dammi la possibilità che hai tu e per concludere io penso che la paura magari sbaglio ma parlando con questi ragazzi in tanti anni penso che quello che ci fa paura in maniera forse subliminale è la capacità che hanno questi movimenti di persone di chiedere ciò di cui hanno bisogno e quello che gli spetta di diritto perché sono un essere umano e voglio che mio figlio vada a scuola, voglio lavorare, voglio una casa, voglio che lo Stato mi protegga. Ecco, questi movimenti di persone hanno una forza che noi abbiamo smarrito perché ci siamo abituati a subire tanto, troppo, e loro no. E forse un pochetto dovremmo imparare dalla capacità di rivendicare dei diritti. Professor Canfora, per, per chiudere, eh, volevo proporle una, una riflessione che, insomma, un po' accompagna, no? questo, questo festival, se vogliamo, cioè, mh, tutto ciò di cui, di cui si sta parlando in questi giorni, in questa manifestazione, ha a che fare con ciò che ci è arrivato dal passato. E ci, parlavamo prima del fatto che non era scontato che ci arrivasse ciò che ci è arrivato e non era scontato che ciò che non ci è arrivato si perdesse. Mm, e però mi, mi sembra di poter dire che per gran parte della storia dell'uomo il sapere che è stato trasmesso si è mosso insieme agli uomini. Oggi viviamo in un mondo in cui il sapere si muove, migra, anche se gli uomini stanno fermi con il digitale, con le tecnologie la, la convince questa lettura e che vuol dire se il sapere migra nonostante gli uomini? Ma non è un fenomeno del tutto nuovo in realtà perché col, per esempio con la moltiplicazione simultanea dovuta alla stampa eh, del libro che prima era copiato per singolo esemplare da un copista addestrato, già c'è un salto verso una diffusione rapida di conoscenze che può marciare più velocemente che le persone. Certamente il libro stampato in migliaia di copie che arriva da un capo all'altro, per esempio della Francia del Seicento, dove una tiratura di 400-500 copie di libri molto voluminosi è già un'impresa, o invece i libri piccoli di formato che si possono portare in tasca eccetera, in migliaia di esemplari e velocemente arrivano da, da Marsiglia a Caen o a Parigi o sui Pirenei, e certamente con una velocità di gran numero superiore. Quindi il fenomeno c'è già stato e si perfeziona con tecniche che sono ormai quelle addirittura istantanee e senza limiti geografici e neanche di tempo. Va bene. Quindi questo è un fenomeno del quale possiamo dire per fortuna si è prodotto, mentre meno siamo sicuri che sia al tempo stesso equanime, cioè raggiunga una pluralità di ceti sociali. Arriva molto più velocemente dove c'è una eh, ricezione più eh, sicura, meglio attrezzata, quindi ancora una volta una disuguaglianza eh, di fatto. No? Però indubbiamente con questa eh, tecnica così pervasiva eh, i limiti tra le classi traballano. Molti di questi processi di, chiamati giustamente rivoluzionari o comunque di movimento che abbiamo conosciuto negli ultimi decenni sono dovuti proprio alla diffusione di queste tecnologie che fanno paura spesso al potere allora qual è la morale di tutto ciò ammesso che si possa cavare una morale così la sera alle 8.30 d'emblè <ride> insomma è un po' azzardato però prima si parlava di eh, cosa pensa la gente comune del fenomeno, confini eccetera, non esiste un pensiero allo stato puro c'è una bellissima pagina di Gramsci che dice che quello che noi pensiamo è il terminale di tutto quello che ci fanno pensare attraverso canali che sono spesso evidenti, molto più spesso non evidenti. Così si forma l'opinione e il soggetto è convinto di pensare qualcosa tutta sua ma non pensa a una cosa, pensa a quello che gli è stato portato nella sua zucca attraverso strumenti che sono anche quelli modernissimi. Questo cosa vuol dire? Che nessuno è perfettamente libero? Gli stoici dicevano solo il saggio è libero, ma si illudevano perché anche il saggio non è affatto libero. Per cui la fuoriuscita da questa situazione, che potrebbe sembrare... Eh, disperante è il conflitto cioè, creare pensieri alternativi che contrastino quelli che invadono il nostro modo di pensare e quindi ben vengano le tecnologie le più raffinate perché sono uno strumento formidabile grazie a Luciano Canfora, a Francesca Mannocchi e a tutti voi